Buongiorno. buongiorno buongiorno Buongiorno! allora avete già fatto colazione? Sì. vi siete preparate ci siamo lavate adesso usciamo dobbiamo andare a ordinare i vostri libri per l'anno scolastico prossimo e poi eh, come promesso se facciamo in tempo però eh, andiamo al toys a prendere un regalino va bene? perché è molto tardi è quasi mezzogiorno e il toys tra un'ora chiude poi torniamo a casa, pranziamo, arriva Papi e andiamo a comprare la macchina nuova. Va bene? Sì. D'accordo? Ok. Andiamo a ordinare i libri anche per te? Primo anno scolastico a scuola, in primaria? Eh? Dai, sei contenta? Guarda che poi dobbiamo scegliere anche la cartella, eh? è tutto. Andiamo tesoro? Eh Allora ragazze, siamo tornate, abbiamo ordinato i libri e guardate un po' con che cosa siamo uscite. Ci hanno fatto un regalo, la signora della cartoleria vi ha regalato i calendari, voi avete voluto quello dell'Inter perché e siete... Dell e per Daniel quello della Juve. Ah, hai visto? Abbiamo preso anche il regalino, eh? Siete contente? Sì. Quindi non andiamo al Toys no, ma sì. <ride> sì Ve l'ha già fatta ma la sì, sistina. Sì, sì. <ride> ah, volete andare lo stesso? Sì. Mm. Mica un gioco. Va bene, andiamo al ma Toys. c'è dentro? È il calendario, il tutti calendario i mesi dell'anno. Ah. Ci sono ah. i mesi dell'anno, sì, ma è quello dell'anno scorso, questo? No, il 2022. Eh, ho capito. Ma il 2022 siamo a metà, eh? Sì, siamo, eh, però. va bene. Allora, Nastasia, ti devi legare, altrimenti non mi muovo da ma qua E il ufficiale. Toys sta per chiudere. Ah, no, dietro. Eh, sì, ah, toys è bellino. Tu sei legata? Anny, Vane, eh? sei legata? Sì. Eh, no. legati e andiamo siamo arrivati al Toys mi raccomando non fatemi spendere troppi soldi eh. Anastasia ha già le idee chiare mentre Vanessa no e soprattutto non voglio stare qua due ore ok Vane? dobbiamo pranzare e andare a vedere se troviamo una macchina allora Vane ti sei orientata su i gonfiabili per la piscina in Sardegna guarda che questo qui dovremmo già averlo è sgonfio, non so se è ancora funzionante o bucato che bello, guarda questo tutto glitterato Sì, ma c'è il buco ma tu è nel buco che ti infili in mezzo capito come funziona ce ne sono tanti ah che bellini il watermelon, l'anguria a me piacciono questi, ma voi siete troppo grandi. Anche lo squalo. Bello, il kiwi, l'ananas Ok, ho già deciso. Il ghiacciolo è bellissimo. È, anche che che... è alto anche il ghiacciolo, 1,83 m è lungo. Che bello. È lungo, lungo così. È 1,83 metri. Uh, tanto tanto, 1,80 m <ride> Questo. Dove sei andata? Prendi il ghiacciolo? Ok, andiamo. Andiamo Dani ovviamente e nel mondo Barbie non le bastano tutte quelle che ha sta cercando sta cercando la Barbie che cambia colore ah non la vuoi più la Barbie che cambia colore perché? la casa gigante questa ce l'abbiamo già sai che giù in taverna questa casa io ce l'ho? te la ricordi Vane? l'avevamo comprata noi abbiamo tutto delle Barbie il problema è che abbiamo, ho ritirato tante cose Guarda oh. qui anche, qua ci sono i bimbi. Oh. Anche le palle. I vestiti. Quanto ma, ma vestito ce l'abbiamo già anche eh, quella? allora, dai su, decidi qualcosa veloce. Tua sorella è stata velocissima. Ah, La Babbi che cambia colore? Sì. Possiamo andare? Sì. Così andiamo a casa a mangiare? Poi sì. c'erano anche dei tatuaggi. Va bene, un solo regalino a testa. Sì. No, un solo regalino a testa. No. Ho detto un solo regalino a testa. Va bene? brava amore Cosa ha cambiato idea non vuole più la Barbie ma vuole un altro tipo di giochino mi farà stare qua tutto il giorno e non, potremmo... e, qua, amore. e non potremmo andare a comprare la macchina nuova no è la stessa cosa no è la stessa cosa sono gli animali quelli non sono le Barbie è finto Anastasia ha cambiato ancora idea e vuole la Barbie che cambia colore Ma sei sicura? Vuoi andare, vuoi andare a vedere gli altri giochini che ci sono in scatola? Magari che ci divertiamo e giochiamo insieme? Infatti, infatti Allora, alla fine Anastasia sta ritornando nel mondo Barbie E la sua scelta sarà la Barbie che cambia colore Vero amore? Allora, ascoltami un attimo Anastasia, ascoltami un secondo, io ti avevo promesso che visto che hai tolto il ciuccio ti avrei fatto un altro regalo, vuoi che prendo la Barbie piccolina, la Chelsea insieme a questo e risolviamo il nostro impegno così? Sì perché io ho lavorato tanto, stavo sudando di quadro, ieri. Perché? che lavoro hai fatto ieri? che stavi sudando? lo stavo mettendo in ordine allora ah quando hai messo in ordine yeah. però questo io te lo, lo prendo e te lo regalo al posto di quello che ti ho detto stamattina anch'io voglio prendere il come regalo Sì, poi ci vado a vivere io però lì dentro eh mi nascondo lì quindi sei d'accordo con me o no? Sì. va bene? Bene, amore, allora? Sì. Sei d'accordo così? Così sì. hai la Barbie grande ah, e la Barbie piccolina. Bella. Il, la valigetta di Frozen. Non mi piace perché ci sono i pennarelli. Ma va, infatti, ce li abbiamo a San Teodoro, tutti la scatola grandissima dei pennarelli che ci l'ha regalato lo zio Fabrizio, vero? Ah, sì, eh, delle LOL. Delle LOL. Va bene così allora? Sì. Sei felice così? Sì, poi quella di grandissima, ma è piccolina. Però mi raccomando, ma io ho anche eh. Una non ti voglio vedere col ciuccio, no. ok? No. Perché appena ti vedo col ciuccio prendo tutte le barbicchiaie e le nascondo. Va bene? Mm? Tanto quando mi, mi cade un altro dentino ce ne sono ancora tanti. E guarda tanti di denti che ti devono cadere, vero? E quindi poi arriverà la fatina dei denti. Eh? Sì. sì. Ok. L'importante è che non metti più il ciuccio perché no. ti fa cadere anche i denti nuovi. Promessa. Guardate ragazzi, Anastasia mi ha dato il dito e sta promettendo davanti sì. a voi che non metterà più il ciuccio. Ciao. Oh, anche Vanessa vuole il secondo regalino. Quindi... Dove si sì, quindi taglia. siamo tornati nel giochi in scatola perché Vanessa è più grande e le piacciono questi giochi ma adesso vuoi, sceglie quale ma ne vuoi questo qui che avevi detto prima? guarda, l'allegro chirurgo di mani, Light Buds di Lightyear e eh? questo che c'è passante? e la... questo che devi fare qua mamma. eh non puoi dire né sì e no ci sono delle domande e tu non devi rispondere devi rispondere diversamente da sì e no lo prendiamo così giochiamo insieme? È il tuo regalo? Sì, lo prendiamo così. È quello così. che vuoi tu? <ride> hai eh, eh, hai scelto, amore? Questo. Questo qua? Trova la parola e disegnala. Ok, andiamo eh, a casa ma... adesso, eh, basta. Chi, chi fa più rumore? Questo, questo, questo? Questo. Eh sì, perché è quello più grande. Andiamo. Pensa se qui c'era quello grande o qui c'era quello piccolo. Pensa, o se amore. va questo più rumore perché c'era quello piccolo. Pensa, amore, pensa. E questo perché... Abbiamo mangiato, adesso tra pochi minuti arriva papà e andiamo a vedere se troviamo la macchina E se non c'è? E eh, se non c'è ci teniamo questa No, fa schifo Non fa schifo, poverina Però l'hanno rovinata eh, mamma Ma sì che ne troviamo una, va bene? Vado sì. a cambiarmi tre, tre. Vanessa Sto giocando Stai giocando, guarda che dobbiamo andare Tra pochi minuti arriva papà, ok? Sei pronta? Sì e i compiti oggi li facciamo dopo? Sì Poi proviamo un giochino nuovo, quello che abbiamo comprato okay. Che sono curiosa Sto andando Siete contente? Siete curiose? Io sono curiosa di vedere quale macchina ci sarà E speriamo di trovarne una blu a questo punto, vero? Vane cos'hai? Sei stanca? Sei annoiata? Lo sai che lunedì inizia a fare ipica? Sei contenta? Almeno passi il tempo e stai con i cavalli. Dopo ci siamo e ci accorgiamo anche. Sì. E tu Ani stai con me invece quando Vanessa va a fare i cavallo. Sì. Cosa facciamo? Ci dobbiamo inventare qualcosa. Chiama carte cappe. Si chiama carte. Bimbe, siamo arrivati al concessionario. E adesso vediamo un po' che cosa troviamo. Quante <ride> macchine colorate che ci sono. Però, mannaggia, blu non c'è. Vediamo di qua. No, c'è rossa. C'è rossa? Eh, allora, bisogna chiedere, bisogna chiedere. Allora, bimbe, ma l'abbiamo trovata la no. macchina blu? Sì o no? Sì. sì. E dov'è? Sì. Dove? E vediamo un po'? Wow, ma è stupenda! Allora, la portiamo a casa. Guardate che macchina ragazzi, vi piace? È bellissimo. Adesso andiamo a prendere i seggiolini dalla vecchia auto, ok? Ok. Quindi vi piace, la portiamo a casa o la lasciamo qui? La lasciamo qui. Come ci si sente sulla nuova auto? Bene. Eh? Siete comode? Sì, È più spaziosa rispetto a... Ma fammi vedere come funziona la luce. Ma che comoda. Se la voglio prendere così invece se la voglio accendere. Ah, da una parte o dall'altra? Ah già, avete già scoperto tutto? Sì. La trovate più larga e più comoda? Siamo tornati a casa con la nostra super macchina nuova. Vi piace? Sì. È bellissima, siete contente? Sì. Però a me dispiace un po' per la mia. Sinceramente mi dispiace, vero? A te Ani? E a te Vane? Mm. Mm, poverina. Però questa è bellissima. Vane, prendi il telefono che ti faccio una foto, dai? Una foto davanti eh, alla macchina. Ma corso. Eh? È nella tua borsa? Il telefono sì. nella mia borsa. Sì. A me non sembra di averlo visto. Eh. No. Allora... Vabbè, vedere. Ma io non l'ho preso Io ti avevo detto a te Di prenderlo dalla no, macchina Io a te Ti avevo detto Vi avevo detto Prendete tutto quello che c'è L'ultima cosa Che è andato a prendere papà Sono i seggiolini Dove l'hai messo? L'avrei messo sicuramente nella, nella fessura Dove non si vede Io Vi ho sempre detto Di non portare in giro I telefoni Lo sapevo Che prima o poi Lo avresti perso Adesso devo chiamare la gente Che ha venduto la macchina E chiedere a lui Se l'ha trovata E vabbè lo troverà Ma secondo me no Guarda Non è detto che lo trovi. No, Mi comunque... dici dov'è? Eh lo trova vi dico dov'è? Io cosa ne so dov'è Il telefono è tuo mica è mio Io il mio telefono ce l'ho Questo vi serva di lezione per la prossima volta che usciamo Ok? Io non vi voglio più vedere Con i telefoni in giro Comunque il video finisce qui Con o senza il tuo telefono Questo è l'ultimo telefono che noi ti abbiamo comprato Sicuro. Se l'hai perso sono solo affari tuoi Ok? Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! Corro a chiamare la gente!